Metticelo sotto all'addome, Se lo sgancio... Se poi ti, no. ti tolgo la scala che c'è più spazio e poi ti mettiamo di nuovo. Ma... Eh che dici? Ma secondo me la scala... Forse sì, batti meglio. No. Eh. Sala allora, dai. Bello, vieni qua. Vieni qua. Dai che si sale su, dai. Vieni. Vieni. Vieni bravo dai, vieni, bravo. Dai, vieni qua. Dai. bravo Luca dai un po' corda dai corda cala, cala. dai, dai due pezzi male, per Luca. farci <ride> non credo che pesi tanto eh, però no. leghiamolo subito al collare non... va un po' in tiro Dovessi leggermente No, eh, sì, eh, scappa da qua scappa da un altro buco, e eh, no? un altro buco <ride> no, eh pesa ad oh, okay. guarda aspetta un attimo non eh si sì, è fatto male eh si tutto questo è bene vabbè ciao